Ciao ragazzi, ben ritrovati, io sono Fabrizio e quest'oggi il video per lanciare il remake del campionato principianti che nel 2019 ha avuto veramente un successo pazzesco, più di 60 iscritti e dopo tantissime richieste non potevamo dire di no quindi lanciamo questo campionato che ha come filosofia quella di accogliere tutti quei pilotini in erba quindi se siete che esperti, eccetera, non è inutile iscrivervi, ragazzi, eh? che praticamente vogliono trovare una comunità che li possa accogliere, e magari dare qualche consiglio per migliorare, trovare amici, eh? insomma, un campionato fatto... Eh per unire l'utile al dilettevole, cioè l'utile è cercare di migliorarsi, avere una competizione con il quale potersi confrontare con piloti dello stesso livello e direttevole perché trovare amici con cui girare e magari anche migliorarsi. Questa esperienza, quella del 2019, è stata veramente fantastica perché come dico praticamente in tutti i miei video, mi ha permesso di conoscere delle persone veramente fantastiche. Quindi perché non reiterare questo campionato? Un ringraziamento particolare va sempre allo staff di SimDrivers che si prodiga sempre per l'organizzazione dei um, campionati e degli eventi e in particolare a Aulo Cacciatori, che è stato uno dei promotori e che ha diciamo, disegnato questo progetto di questo remake del campionato Dilettanti, eh, Principianti, Piloti in Erba, come volete. Quindi le iscrizioni sono aperte. Come si andrà a strutturare il campionato? Molto semplice e molto simile a quello che abbiamo fatto due anni fa. Ci sarà un time trial con un algoritmo per la scelta dei piloti che non sarà basata unicamente sul miglior tempo e questo per garantire una certa sicurezza che chi ehm, si iscrive a questo campionato sia realmente un pilota in erba. Quindi ragazzi per più dettagli in merito non esitate www.sindrivers.eu avete tutte le informazioni. Quindi, ragazzi, è un campionato dedicato a chi inizia il campionato o comunque chi ha un po' di difficoltà, eh, per quanto riguarda, appunto, lo, la, la, la simulazione in generale. Abbiamo pensato a un Montepremi veramente molto interessante che diremo quando avremo la selezione dei piloti E quindi ragazzi, piloti in erba, cosa aspettate? Non esitate www.sindrivers.eu Trovate la locandina in home dove troverete poi il link per potervi andare ad iscrivere Mi raccomando, leggete il regolamento come al solito Spero che questa, eh, questo remake di questo campionato sia di gradimento, Come al solito, pollice in su, iscrivetevi al canale, rimanete sintonizzati Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, ciao!